Salve a tutti, io sono Pasquale Viscovo e con la mia famiglia abbiamo un'azienda ormai da tanti anni nel settore della bar e pasticceria. Vengo da una famiglia di maestri pasticceri dal 1979 e orgoglioso di questo abbiamo iniziato ancora una volta una nuova avventura con una nuova attività qui a Bulla dove abbiamo unito eh, la pasticceria al mondo del bar mondo del bar, quindi mi collego subito al caffè e mh, abbiamo avuto in questi anni la fortuna di conoscere eh, l'azienda eh, Inge Napoli di Angelo Napoli e eh, Papà con i suoi collaboratori, posso dire che sono uno staff eh, davvero importante eh, che ci supportano e ci hanno eh, dato la possibilità di eh, crescere ulteriormente nel mondo caffè con la conoscenza, con eh, la loro esperienza e diciamo che anche noi che ripeto da qualche annetto siamo nel settore abbiamo contribuito a far sì che il nostro caffè si elevasse di qualità e nulla insomma con questa partnership diciamo così siamo riusciti a toglierci belle soddisfazioni. Per quanto riguarda la, il giusto mix di caffè noi eh, siamo partiti diciamo, con una base eh, di ehm, pari livello robusta e uh, arabica per poi arrivare a un uh, percentuale molto alta di arabica ad oggi siamo al 75% di arabica quindi vuol dire qualità associato al 25% di robusta che ci dà comunque quel corpo e quel sapore un attimino uh, amarostico che uh, il cliente uh, campano napoletano in particolare Uh, uh, cecca in tazza. Uh, allora diciamo che poi questa avventura di uh, micro torrefazione ha fatto sì di um, creare proprio un'etichetta del nostro nome, quindi Viscovo ad oggi è riconosciuta anche come torrefazione, quindi non solo più come bar. E uh, questo uh, in primis, uh, come dire, stimola la curiosità del cliente perché uh, non è da tutti ad oggi, ma penso che tra non moltissimo uh, grazie anche a Angelo Napoli, in Napoli la cosa si uh, svilupperà come si sta già sviluppando perché sento comunque che uh, anche in Campania si stanno uh, approcciando a questo mondo che io personalmente consiglio per ecco, dare un uh, prodotto sicuramente di uh, qualità, di uh, mh, personalità e, e quindi lo consiglio a tutti veramente. Diciamo che per quanto riguarda nuovi progetti non imminenti però comunque c'è quello di uh, voler come dire, uh, crescere ancora di più e quindi magari in futuro di poter uh, anche uh, aprire qualche altro locale e crescere quindi grazie al supporto di tutti noi la mia famiglia e i miei collaboratori che sono davvero importanti e in gamba quanto riguarda il giusto mix di caffè e quindi insomma di varie provenienze e quant'altro l'abbiamo ottenuto chiaramente nel tempo, perché uh, avevamo una richiesta uh, di un certo tipo di caffè, quindi quello che può essere un caffè, uh, definiamolo napoletano, quindi che debba essere in comunque corposo, che debba avere un colore uh, de, di un certo livello e quindi col tempo, man mano, uh, con vari step, vari, varie esperienze chiaramente, abbiamo raggiunto un ottimo livello uh, di uh, caffè che soddisfa il nostro cliente medio, uh, sappiamo benissimo che il napoletano è un cultore del caffè, uh, cosa che uh, ci vantiamo <ride> anche un pochettino <ride> e quindi non è stato semplicissimo perché comunque ci sono stati i primi momenti dove uh, l'approccio a uh, questo nuovo mondo Uh, non è stato semplicissimo è chiaro, però posso dire che con il tempo, la giusta dedizione, la passione, il lavoro, il tempo, ha fatto sì che uh, ad oggi siamo veramente, veramente uh, soddisfatti di quello che è il nostro caffè in tazza. Il mio espresso è un espresso sicuramente alla napoletana, lo posso definire così, perché ha uh, un corpo, che è quindi una cremosità, ha ah, un uh, colore quindi uh, scuro, ma non chiaramente eccessivo, uh, quindi come posso dirlo, color cioccolato, diciamo. E uh, è una certa chiaramente una certa altezza in tazza. E definire il caffè non è facilissimo, secondo me. È un cioccolatino. <ride>